Buongiorno. Buongiorno bimbe a scuola. E là. Ciao amore. Non non non no. Buongiorno. Dai. Andiamo a scuola? Andiamo a scuolo? Ani? Ciao. Buongiorno amore. Buongiorno signorina. Ci siamo svegliate? Ci siamo vestite per metà? Adesso andiamo a lavarci. Eh? Buongiorno tesoro. Ciao cucciola, tu è il tuo cucciolo. <ride> Ti stai coccolando con Gasper. Adesso andiamo in bagno Ioani, eh Vane, poi arrivi tu, va bene? Dai. Amore, stiamo andando a scuola e tu cosa vuoi dire? La poesia. La poesia, dai che oggi la devi dire alla maestra. Pronta? Ed è la poesia della Q che si scrive con la C e non con la Q di quadro. Vai. Conosci la tribù dell'indiano cucù? C'è l'indiano cuore che l'accoglie le more, c'è l'indiano cuoco che fa un bel fuoco, c'è cuoio l'indianone che fa lo stregone, c'è scuola lì. Tribù indiani Q: se la scrivi con la Q, tutta ride, ride tutta la tribù bravissima oh. amore mio. Quindi, come si scrive? Con la C, brava amore, adesso andiamo a scuola, che è molto tardi. Ciao, amore, buona giornata! Buona giornata cuccioline, ciao, dove sei? Ciao amore Qui c'è arrabbiata Quindi non sei stata interrogata di niente amore Neanche dalla filastrocca Eh vabbè Meglio così Abbiamo più tempo per ripassarla Qualcuno ha fame? Cosa vuoi mangiare per merenda? Crepe Sempre crepe? Ma non puoi scegliere una merenda diversa? Non so frutta No, no. Tu cosa vuoi? Crepe Eh Vabbè dai Poi oggi fa un caldo bestiale Vane sembri già tutta bronzata te. E' tutto bene a scuola? Carina, non è che mi piace molto che tu stia in giardino da sola, eh? Ascoltami, preparo... Un... Sì, e ti chiamo, però guarda che non devi uscire fuori dal cancello, d'accordo? Sì, da questa. Mi raccomando, Anastasia, non uscire e se si avvicina una macchina, qualsiasi persona, entra subito dentro, ok? Ok un pochino con gas per due minuti no. il tempo di, fa di fare la crepe dai no. dai, non sai che non voglio che sola da sola, È sola. No. E io non ti faccio la crepe dai no. sei rientrata? eh? Sì. perché fa caldo fuori vero, vero amore? hai fame? ho rotto la prima crepe quindi me la mangio io e voi aspettate ma no, eh ma sei rotta no. No. E adesso ne sto facendo <ride> piedona Buon appetito, signorina! Tu dovevi essere l'ultima e sei la prima? Com'è buona? Sì. Ma si può che vi cibate solo di crepe alla Nutella in questa casa? Io ho fame! Non si fa da sola, eh? Ci devo essere io dietro i fornelli. Perché non ve le preparate voi? Imparate a farvele. Potreste imparare a farle? Vai. Eh? Così me ne cucino 100. Eh Certo, perché io te ne cucino di meno, vero? <ride> Vuoi farlo il bagnetto dopo? Sì Più tardi? Che ieri lo volevi fare e non abbiamo fatto in tempo Anche tu, eh, signorina ah. Capito? Mangi! Le patatine! Dopo la crepa alla Nutella Ma la frutta l'hai mangiata a scuola? Sì, a stavolta Otto volte cosa hai mangiato? La mela La mela, otto pezzi di mela, otto spicchi Allora sei stata bravissima Però non devi ammazzarti di cibo Perché poi dobbiamo fare il bagnetto E se hai lo stomaco troppo pieno Il bagnetto non si può fare Però sai cosa possiamo fare? Prima inglese magari eh, Non hai il compito di inglese Poi devi anche leggere il libro eh! Tu dove stai andando? Alla ricerca di cosa? Bimbe, ma perché avete tutta questa fame quando tornate a casa? A scuola avete, avete pranzato? Sì? Cosa c'era oggi? A stasubo E l'hai mangiata tutta? Sì? E tu Vane? mi piaceva Perché? Com'era? Molto salata Molto Non lo so Non lo so No, non l'ho so. mangiata tutta Stasera li mangiamo ancora i ravioli al sugo come ieri sì. Ci sono Quelli che avete fatto tu e papà Yay! Yeah, allora non mangiate troppe schifezze. Tu l'hai mangiata la mela oggi, Vanessa? Brava! Otto pezzi. Anastasia, otto pezzi. Tu perché no? Non ho neanche prezzo. Eh, ma la devi prendere. Ma non ci credo. E tu chiedi, maestra, io pretendo la frutta perché ne vado matta. Dove va? <ride> Vabbè dai finisci di far merenda che poi facciamo i compitini Ok Tata Adesso si fanno i compiti Ciao Luì spegni salutiamo Sofia e lui Cosa c'è? Vanessa devi studiare alzati con... si sì, tu lo puoi fare con papà Certo Però devi leggere il libro Ani eh Eh Ok, cosa facciamo? Prepariamo il bagnetto? Lo fai? Dove vai? Vai a prepararlo? Posso stuzzicare due No perché devi fare il bagnetto Stuzzichiamo stasera a cena Chi? Sì, adesso arrivo Sono appena scesa Dai, torno su Prendi questa maglia, amore Portamela su, per favore Che l'ho dimenticata Che ho steso Ho ritirato i panni Sto facendo altre lavatrici Sì, sembri la madonna... Di l'urto, ok. Dai, prepariamo il bagnetto. Allora, allora, fammi vedere cosa mettiamo le nostre 52 paperelle Ma non tutte, vero? No, eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. qualcuna, ma non tutte. Mm -hmm. Poi le raccogli tu dalla vasca da bagno le tutte, Poi le raccogli tu Le sciacqui e le rimetti lì dentro Ok se lo fai tu puoi fare No adesso aspetta esatto. prima riempiamo l'acqua Devi mettere il tappo. No non si schiaccia così Guarda che boli nella vasca Si gira quello verso il rubinetto E lui si chiude da solo C'è bisogno di schiacciare Acqua calda Doccia schiuma Metti questo che è buono dai eh Sì, mettilo là Tutto Ma che tutto? Secondo me Basta, basta Tu sei pazza Tu non sei normale Sei fuori Ok Adesso possiamo andare giù Le paperelle le mettiamo dopo? Sì, le abbiamo già viste le tue paperelle Non ti preoccupare Ma quanto ti manca la crociera? A me fragolina piace Fragolina Ciao eh beh sono tutte belle questa, questa. Pensa che ne abbiamo anche regalate tante, vero? Questa, però le ragazze però... non le regalavano, almeno ce l'abbiamo Beh ma le abbiamo recuperate di nuovo lo stesso questa, guardate, Le hai regalate ai bimbi sulla nave no. che non le avevano Perché sei generosa Vabbè no, abbiamo fatto il bagnetto non c'è l'acqua dentro Eh bisogna svuotarle eh? Poi le svuoti tu Eh Va bene amore io vado giù a finire di fare una cosa e poi torniamo su e facciamo il bagnetto va bene? Ti ho detto che non potevi mangiare Vanessa tu mi devi ascoltare non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno perché rischio Vanessa smettila eh non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno perché rischi una congestione guarda che non ti mando i pop tu fai quella faccia da superiore non mi ascoltare e tu salti i pop e anche il saggio si sì. basta basta non puoi basta oh no, guarda che non sto scherzando lo sai che si può star male se si fa il bagno con lo stomaco pieno lo sai dove vai ma cosa stai facendo ma cosa stai facendo No, no, no, no, no, ma tu stai scherzando, veramente, mi stai prendendo in giro, dai, non, non esagerare, dai, su, chiudi, devi fare il bagno, c'è tua sorella che sta già mettendo tutte le paperelle in acqua, bevi e basta, eh. Ale! alla miseria, <ride> direi di sì, amore, direi che è pronta, aspetta però, voglio capire se è fredda, è perfetta, ma sei stata bravissima, caspita Rina, Complimenti, Ani. Okay. Va bene, adesso ti cambi, ti butti nell'acqua. Ti chiedo solo una gentilezza. A te mm -hmm. e a tua sorella non bagnate per terra come l'ultima volta, d'accordo? Sì. Buon bagnetto. Sì. Ciao. Oh, oh! Hai finito? Cosa c'è? Ma a me sei già uscita, ci hai messo pochissimo Non stai bene? Non so, l'acqua era caldissima, era bollente Non è che hai mangiato? No, Ti veniva da vomitare? No, avevo mai di testa Ah, allora, di testa era troppo calda l'acqua Alla è ancora dentro Vabbè. Non so, no. mi sentivo tipo svenire Eh, ma era troppo calda allora Ma a me non sembrava così calda Non potevi metterti l'acqua fredda? E certo, è per i sensi, con l'acqua bollente Ti sei indebolita Vabbè, adesso asciughiamo i capelli e poi faccio uscire tua sorella. Vado a prendere i vestiti a Vanessa. Tra due minuti torno e asciugo i capelli a te perché è già tardissimo, ok? Sì, ok. Se vuoi iniziare ad uscire, esci, va bene? Sì. Ma che te ridi? Amore, vado a tirare fuori Anastasia dal bagnetto perché è più di un'ora che dentro, ok? Eh? Brava, amore! Sei uscita Bravissimo! Allora vado un attimo giù e arrivo subito che ti asciughi i capelli, ok? Ascolta, guarda che Anastasia si è messa l'accappatoio, è uscita. Ti va un attimino di iniziare ad asciugarla? Che devo andare giù a mettere il ragù? Eh, arrivo Vai. subito. Andate che asciugio. Eh. Ma perché è chiuso? Le prova no eh, non so fare. devi girare la chiave non riescono non riescono guardate che io il telefono anche scarico papà non c'è come devo fare dai cosa ci vuole gira la chiave Ah, ecco tu perché hai chiuso non lo fare più eh perché adesso c'è la tua sorella se eri da sola cosa facevi sei spaventata Comunque hai 9 anni e mezzo, non, si, non riesce sì, ad aprire una... Perché se non mi chiedo di nuovo e non mi più? Perché? Sei arrabbiata con me? Sei sempre arrabbiata con me? Cioè lei ti chiude in una stanza e tu ti arrabbi con me? Cioè eh, ci vado sempre di mezzo io, mi avete fatto venire un colpo? Vabbè avrei provato io ad aprire con l'altra chiave, Brava. però bambine fatele brave! Magari potete cadere questa? Eh... Ma potevi anche sfilarla tu senza che io la facessi cadere. Vi chiudete ancora dentro la stanza? Ciao. Sì, vabbè, state distruggendo una porta per niente. Eh? Amore perché ti sei chiusa dentro? Eh? Sei spaventata? Sì. Ma non lo farei più però, eh, Ani. Capito? Che adesso c'ero io. Ma se io non c'ero, cosa succede? A parte che in casa da sola non puoi stare, però... Va bene, fai la brava. Dai, asciughiamo questi capelli. Boh, sei pronta anche te? Allora, promettete di non fare più stupidaggini, eh? Soprattutto tu, eh? eh nel senso, hai voluto provare questa nuova emozione, non c'è bisogno di guardarmi male, eh? Però la prossima volta pensa, perché se... Vanessa, ma chi è che ha aperto alla fine? Tu o tu? Io. Tu? Io. No, io. Non è tu? vero? Sono io, che sono arrivato e aperto. Io. Ok hey, bimbe, sono stanchissima. Andiamo a dormire. Oggi mi avete fatto spaventare. Brave, complimenti. Arretta. Mi raccomando, eh. Adesso tolgo tutte le chiavi di, da, dalle porte di questa casa. Uh -huh. mm? Sì, tutte, tutte, tutte, tutte. Tanto a voi non servono, non vi dovete chiudere dentro nessuna stanza. Buonanotte, cuccioline e cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Beh. Ciao! Buonanotte, ciao! ciao. Buonanotte.